lo streaming sta per iniziare io avrei da più di 41 minuti perché ho dei problemi con il wifi allora cari amiche ed amici senza preamboli saluto tutti quelli che mi seguono ciao saluto tutti quelli che hanno visto il mio scorso video e quindi eh, alle 17.42 circa non ho accesso al computer eh, se non mi sbaglio il titolo l'ho impostato così la politica deve obbedire a logiche razionali voi cosa ne pensate voglio sapere la vostra opinione naturalmente se volete aiutarmi aiutare il mio canale dategli like al video se vi piace dislike se vi dispiace commentate il mio video e condividetelo affinché anche altri possano commentarlo in questo modo magari anche altri lo condivideranno dopo averlo commentato aiuterete il mio canale a crescere e a me a raggiungere le 4.000 ore di views all'anno ma adesso bando alle ciance che nessuno ancora mi ha spiegato che cosa sono io nell'ultimo live di ieri eh, di ieri sera credo eh, ho affrontato il tema dell'esoterismo e dell'occultismo nella magia ma secondo voi eh, è giusto io l'ho ritratto di nuovo questo argomento. È giusto che eh, i politici obbediscano a leggi irrazionali? Vabbè che di solito quando sono populisti e demagogici eh, non obbediscono a nulla, propongono, propongono, propongono. Io adesso ho molte aspettative da questo governo Conti o Conte, da questo governo Conte dall'alleanza che fino a poco tempo fa non si aveva da fare fra lega e movimento 5 stelle ma i politici debbono obbedire per me al voto dei cittadini e nel caso dei ministri e del presidente del consiglio dei ministri al, al, alle camere al parlamento alla camera dei deputati e dei senatori e quindi al voto popolare che li ha messi lì ma ancora mi continua a rodere il tarlo eh, del fatto che invece ci sono stati nella storia dell'umanità vabbè uno dice in epoca arcaica caro saint jean in epoca arcaica c'erano eh, dei, dei governanti teocratici come il faraone come l'imperatore cinese che era anche grande sommo sacerdote taoista o confuciano in epoca arcaica, il Papa era un teocratico, va bene che a tutt'oggi il Papa è un re teocratico nello Stato del Vaticano, che è stato fondato grazie con l'alleanza con Benito Mussolini, che era un dittatore, e quindi non in democrazia si è stabilito che il Vaticano si dovesse separare da Roma, essere uno stato a parte e ricevere i risarcimenti miliardari dell'epoca ma eh, grazie a benito mussolini che benito mussolini fu nella gioventù maestro di scuola socialista anche e sì, professivamente professamente ateo andava alle prime riunioni fasciste sfidando l'esistenza di dio oggi come potrete vedere non mi sento dark e quindi sto come sto di solito tutto il giorno ultimamente ma nei video mi sentivo dark però mi voglio sentire un po' darchino. Almeno metto questi due anellini dark e poi mi metto questo che è ultra dark. Urca, urca che dark che è. A proposito, tutti a piangere perché l'italia non è andata nei mondiali l'italia non è andata nei mondiali bisogna fare una legge e farla rientrare questo nel 2017 adesso tutti si sono scordati del mondiale di calcio perché ci sono Champions league le europee cioè il calcio è un occhio del, del popolo se manca l'occhio si fuma la marijuana lasci eh, il, il calcio già dei tornei che sono intercambiabili altro che no vogliamo i mondiali vogliamo i mondiali Adesso che l'Italia non va nei mondiali, si cuccano le europee, si cuccano la Serie A, la Serie B, la Serie C, le Champions League, i derby. Addirittura eh, c'è gente che io conosco qua a Roma che eh, con tale di guardare qualcosa guardano eh, i giochi under 21 eh, con eh, le squadre di calcio di tutto il mondo. Oppure hanno riscoperto la nazionale femminile di calcio italiana e quindi so, si è festeggiato che ha vinto la nazionale o che è andata a giocare la nazionale femminile di calcio, quando eh, invece le volte che l'Italia ha sempre giocato nei mondiali, i mondiali di calcio femminili nessuno se li filava, per non usare un'altra espressione. Ma adesso che non ci sono i campionati di calcio dei maschi, eh, i maschi hanno scoperto anche le femmine giocano a calcio nei mondiali a questo punto siamo arrivati ci consoliamo che tanto c'è un campionato di calcio nel quale vincere poi come altri anni nei quali italia partecipava ai mondiali di calcio ma perdeva perché non è un obbligo vincere allora si scopriva che c'era una judoka che ha vinto eh, a livello internazionale per l'Italia nel judo. Magari ha preso il bronzo, però si strombazzava. Si suonavano eh, le campane nei telegiornali: abbiamo vinto il bronzo nei mondiali di judo. Poi si scopriva che un team italiano ha vinto a ping-pong misto, o una vittoria nel ciclismo. A livello mondiale cioè si sostituisce addirittura il calcio con qualsiasi altro sport nella quale rappresentanti italiani o nazionali italiane vincono tai chi chuan, eh, baseball però sono tutte categorie sono tutti sport eh, maschili femminili nei quali eh, di solito non si versa molto interesse quando italia partecipa ai mondiali quando no sono delle alternative valide quando italia è squalificata durante la selezione ai mondiali sono delle alternative valide l italia perde ai quarti di finale o agli ottavi di finale e subito si scopre che c'è un campione mondiale italiano di yoga o di ping pong quindi il calcio all'occhio dei popoli col quale ci governano ci governano irrazionalmente, perché fanno leva sui nostri sentimenti sui nostri più bassi sentimenti quindi ecco che la politica deve rispondere a delle logiche razionali ci stanno governando razionalmente o eh, soffriamo della sindrome di pavlov cioè eh, ogni volta che ci sventolano la bandiera italiana ci sentiamo patrioti perché la dobbiamo andare a sventolare in qualche evento internazionale sportivo, pavlov aveva ammaestrato i cani a che riconoscessero nel suono nel suono nel suono, nel suono della campanella il richiamo del cibo quindi ogni volta che gli andava a dare del cibo suonava la campanella. Il cane si era così ammaestrato o i cani dell'esperimento, che incluso bastava suonare la campanella perché arrivasse il cane non gli dava da mangiare ormai gli era rimasto un abito al cane crescendo per cui ogni volta che il cane sentiva suonare una campanella figuriamoci eh, se in, in russia adesso con tutte le chiese ortodosse che ci sono suonano le campane un cane addestrato così va in giro dappertutto cercando cibo e non lo trova o magari si sbrana qualcuno però eh, ecco ci hanno condizionato con quest'opio del popolo che è, eh, il calcio e lo sport in generale perché lo sostituiscono con qualche altro sport che essere nazionalisti significa eh, fare poi quello che ti fa da casa dai dai gol, dai dai gol quello che ti fa da da casa così i vicini penseranno ma perché selezione sta tifando pensano che con il loro tifo veramente aiutano la loro selezione di calcio a vincere che poi ogni selezione di calcio incluso quelle nazionali sono dei club privati ve l'ho spiegato in più di un video gente la selezione della roma della lazio dell'inter sono dei club privati che purtroppo in italia ricevono fondi pubblici abbiamo votato a referendum contro la finanziazione pubblica dei giornali e dei partiti politici e invece continuano a finanziarli lo stato i partiti politici e i giornali dobbiamo votare anche contro la finanziazione pubblica dei club di calcio perché fanno dei negozi privati e ricevono fondi pubblici la nazionale di calcio italiana, come qualsiasi altra nazionale sportiva italiana, è un club privato che eh, ai vertici c'è tutte le persone dei club più importanti della Serie A e prende i giocatori della Serie A. Ma non è eh, un club di Stato, capisci? È una selezione privata che poi è finanziata dallo Stato perché la gente è calciomara in Italia. Ma un'altra cosa che i politici abilmente gestiscono sono i giochi a premio televisivi, che è un occhio del popolo ed è una carità pubblica. È un'elemosina pubblica. Te ti rendi conto che coi soldi che paghiamo di canone alla RAI, adesso mettono da parte dei soldi e danno mezzo milione, un milione di euro ai vincitori, e poi dicono che la RAI ha dei debiti e che va in rosso beh eh, ti credo fanno dei giochi dove regalano i soldi dei contribuenti invece di fare dei programmi d'obbligo in un eh, servizio pubblico e quindi dovrebbero ridurre il numero delle reti per ridurre il numero eh, ridurre le spese della rai non fare pagare il canone e fare dei programmi seri finanziati dalla pubblicità poi un'altra cosa che veramente è, la politica tinge a piene mani sono i talk show i talk show sono un altro copio del popolo tutti vanno a opinare tutti vanno a dire la loro e, e io li ho seguiti dagli anni 80 i talk show eh, come report petrolio mobbidic samarkanda c'era un tempo in cui Vauro faceva delle belle vignette adesso è diventato molto qualunquista. Però voglio dire, io non sono mai stato né con la sinistra né con la destra, ma i talk show ci betiscono come oggigiorno ci inebetisce internet a noi italiani, perché noi italiani siamo un popolo di poltroni di ciabattoni. Stiamo lì dopo il lavoro di sera invece di stare con i nostri stiamo guardando santoro travaglio vauro ma anche politici eh, come bruno eh, poi, giornalisti come bruno vespa eh, perché noi facciamo protesta guardando la tele caricando video come questi guardando internet non facciamo protesta per le strade come gli altri europei e, e quindi dopo essere dei grandi intossicati dal calcio questa volta è ritornato subito siamo intossicati dai talk show il maurizio costanzo show era divertente poi mi ricordo funari no come, come parlava gridava urlava Oh! ma il dito te lo metto in quel posto si avvicinava alla camera faceva un po come fanno gli youtuber di oggi che lui è stato precursore faceva che strillava tanto baccagliava tanto anche come giuliano ferrara anche lui strillava protestava gridava infatti sembrava che voleva mettere in crisi gli invitati politici ma se uno prestava attenzione alle parole e non alla gestualità vedeva che giuliano ferrara e funari erano molto deferenti come anche santoro e forse anche travaglio con gli invitati politici cioè eh, funari è arrivato a, a, al colmo di, di, di urlare a giulio andreotti ma allora eh, onorevole andreotti se lei è innocente, perché si fa attaccare in questo modo? Perché ce l'hanno tutti con loro e Giulio Andreotti, flemmatico Beh, se per questo a me mi si accusa di tutto, eccetto le guerre puniche, mi si accusa di qualsiasi cosa. Cioè, te ti rendi conto che erano i, i giornalisti più aggressivi, Funari, Gianfranco Funari e Giuliano Ferrara, eppure gli invitati contro i politici non avevano nessuna obiezione non facevano delle domande serie come anche eh, lo, il grillo sparlante che gervasio che era iscritto alla p2 lui andreotti ha avuto un'occasione d'oro per fargli delle domande che gli diceva Giulio andreotti no ma fammi delle domande serie e, e invece eh, il grillo sparlante gervasio faceva delle domande sciocche eh, ma lei come nuota ma eh, l'altro andreotti faccio il morto eccetera quindi i talk show ci manovrano creano un'idea di opposizione eh, e di alternanza di governo perché fa di sta, eh, fa di, eh, sta di fatto sta di fatto che durante vent'anni o trent'anni dagli anni 90 andavano esponenti del centrodestra e del centrosinistra a insultarsi, a aggredirsi eh, e, e poi si alternavano fra di loro, pro di Berlusconi, Berlusconi Prodi di pro di Berlusconi fino al 2011 in cui la fiducia gliela diedero personaggi del centrosinistra a Berlusconi e gliela tolse Fini lui poi per evitare uno scandalo o un impeachment Berlusconi si dovette mettere, anzi tutto il contrario, furono quelli di Fini che gli torsero. E salve, come di nuovo tra tutte e tutti voi. E eh, qua era saltato internet di nuovo. Allora vi dicevo il falso giornalismo, no? L'irrazionalità del falso giornalismo moralista, eh, sono già le e 5 il falso moralismo del giornalismo scandaloso e scandaloso e gossipista eh, i politici allora a chi devono rendere conto poi devo passare per eh, lo stabilizzatore il, eh, il telefono ecco oh, chiudo a tempo il video allora, se questo video vi è piaciuto e voi mi dovete dire se la politica deve essere razionale o irrazionale a chi deve rendere conto, commentate qua sotto questo video e condividetelo. Io adesso devo chiudere perché è tardi. Eh, ciao, se no mi si taglia di nuovo il wifi.